se dovessi leggere la mia regina tra le donne eh, dei 26 big probabilmente te ne dico due eh, ti dico eh, Malika che secondo me è pazzesca eh, e ti dico Veronica della rappresentante di lista che è una performer da parte. Eh, spero di aver risposto in maniera esaudiente. Grazie. Hai cantato anche meglio senza auricolari, eh? Eh, ma... Eh, mi sono cagato addosso. Oh, sei stato grande, sei stato molto meglio andato. Grazie, eh, ma la prossima volta spero di averci. No, di. Ma questa cosa però ti ha liberato molto. Sì, sicuramente oh. mi ha, ha dato un piccolo... Mi ha dato un piccolo booster che ho detto no, minchia. No, non, non, non, si può, non si può sprecare questa occasione. Bravo, bravissimo. Eh, eh, però... Ecco, la, la prossima la voglio fare perfetta, non, non, non ci deve, voglio farla ancora meglio, non vedo l'ora. Ci saremo venerdì per te. Che, che poi domani. Esatto. <ride> non vedo l'ora, raga. Grazie di cuore per le vostre domande e per il vostro tempo. Eh, ci Grazie, a te. Ci Grazie a te, sei gentilissimo. Grazie di cuore.